Ciao, spesse volte la Bibbia ci, da, eh, ci regala, ci fornisce delle splendide curiosità. Tutto il discorso dell'Enrique Pulone, il, leg il legame con Ninive, la città eh, che viveva di crapula e quindi voleva essere e doveva essere condannata da parte di Dio, poi Giona, profeta, va eh, e fa il vaticinio e i Niniviti si convertono. Ebbene, tutte queste tradizioni nel Vangelo di Luca emergono da alcuni arcuti copisti dei, dei manoscritti più antichi addirittura alla fine del secondo secolo guardate questa curiosità veramente interessante eccoci allora se avete visto questo brano di luca 16 19 dove abbiamo la parabola di gesù eh, su Lazzaro, Enrico e pulone ebbene dopo la, il termine Plosius, che vedete, abbiamo Onomati, che ve l'ho sottolineato con un altro colore, e poi Neues. La versione sachidica concorda con una tradizione piuttosto diffusa fra gli antichi eh, catechisti della chiesa copta, secondo quale ecco, il nome del ricco Polone era addirittura, da questo Onomati, no? il suo nome era Ninive, nome divenuto simbolo di ricchezza dissoluta. Ovviamente il copista di p 75 era corrente di questa traduzione e per aplografia accidentale scrisse praticamente neve, ecco, in luogo di nidive. Ecco che allora questo papiro antichissimo, siamo intorno al 160-170 d.C., ci fornisce una preziosa informazione su chi era questo ricco epulone. Ma se noi abbiamo il nome, significa che non è più una parabola, perché le parabole si distinguono tra i tanti generi letterari dei Vangeli dal fatto che nelle parabole non esistono i nomi. Fateci caso, nelle 42 parabole non esistono i nomi. Qua sì, perché c'è il nome di Lazzaro, ma c'è anche il nome di Neve, Ninive, Neunis, boh, più o meno di quel nome era quello lì. Ciao e alla prossima curiosità.